Cos'è questa? Cos'è questa? Che devo fare il telegiornale? Viete sta cosa Ci siete ancora? Sì! Bene, bene, bene, vedo belli carichi. Sapete cosa sta per succedere? Come si? Sta per arrivare la frullanza. Questo cosa vuol dire? Che oggi molti, non dico molti, alcuni di voi avranno l'onore e la possibilità. Di assumere questo grande potere. Di bere. No, tesoro, sei minorenne. Non mi prendo responsabilità sulla tua vita. Non ancora. Ma posso mica presentare così io? Oh? Mi serve la musica e la trasformazione. Ce l'hai una musica adatta? Ce l'ho io? Ce l'avete voi. Non te l'ha scaricata. Bene, ragazzi. E quindi. Mettimi che in Ciro, non me ne frega niente, vai! Io sono il bello della diretta! La G neutra silenzio gutta Fiat Il Wilde Principal Il Wilde È stato il cielo quando mi sono tolto la maglia. Sapevo di essere fuori forma, ma non così tanto. Allora ragazzi, però io a me mi serve qualcosa da frullare. Cioè, non è che mi hanno dato il frullatore, ma il componente ha frullato, si sì, gli yeah, ha frullato, frullato, so, glié, ha frullato, fatto frullato. Però io non ho niente. Avete qualcosa voi? Questa bandiera! Quella bandiera. Già l'hai frullata tu, non so. C'è qualcosa? Cosa, cosa... mi stai portando? Ma questo... Signori, oggi concentrerò tutta la potenza di quest'isola, tutta la potenza sarda, frullando la Seadas no! e il Cannonau. c'è, eh, classe Adas, non c'è il miele ragazzi, dov'è il miele? Perché non c'è il miele? Eh, s'ammoscia col miele e a noi piacciono le cose dure, ok? Non so come sei abituato tu. Però. prevenire è meglio che curare. Mi piace il fatto che c'è che il in questo modo a me. Mi piace un sacco. Allora, ragazzi, voi sapete bene che durante i video di Corte Frodo io cucino e poi mi diletto nell'arte della frullanza. Ovviamente con lo show live dal vivo non, non posso avere una cucina. Io gliel'ho chiesta, ma non me l'hanno voluta dare. Mi date la cucina? No, Maurizio, un po' un problema. Ho detto, allora io non vengo. E loro mi hanno detto, no, vabbè, non era già. E mi hanno fatto trovare pronto appunto la Seadas, e il Cannon Now! Ora, la Seadas è un dolce che io amo, all'inverosimile, questa l'estate scorsa me ne sono fatte un botto. E infatti rotolavo, sono andato via dalla Sardegna galleggiando in acqua, Anch'io, qualunque cosa tu abbia detto, ma non ho capito. Eh, ora, chi mi sa dire l'esatta composizione di una Seadas? Mi sapete dire gli ingredienti della Seadas? Tu, col cappellino all'indietro, Sì. Un pecorino, un formaggio dolce o un formaggio dolce, quindi c'è cioè, un miele oppure il sale, il sale, stai rischiando tanti di quelli schiaffi dai, dai tuoi conterranei, il sale, se dici, se offendevi la mamma secondo me facevi meno effetto, stai calma. Donna barbuta. No, no, il vero uomo ha la barba. Perché il vero uomo ha la barba. Vero? Non come le donne che hanno solo i baffi. Questo non, non vuol dire niente. Poi che altro c'è? L'impasto. L'impasto è un ingrediente. L'impasto è un ingrediente. Ingredienti Impasto No? Impasto di cosa? Semola? Caio e Merlino, tutti e tre. Segola! Che bello che era Caio. Caio, Caio, ecco la tua spada. Ma non mia. <ride> è la liga. Dove l'hai presa? Peccato i pantaloni che non ho messo la cintura. Allora ragazzi, vedo. Allora, ma dai, ma perché state tutti con sto telefonino in mano? Vivetevi il momento. Perché dovete vivere tutto attraverso il filtro del telefono. Tanto ci sarà qualcuno che lo farà per voi. Voi godetevelo, tanto qualcuno filma e poi ve lo andate da cercare. no ti ammazzo quanto mi sto divertendo. Cioè lì c'hai tutta la versione gigante in Full HD, 4K, reale, 4D, però tu guardi il telefono. No, ragazzi, che poi io faccio questo gesto perché chi fa i video in verticale può smetterla immediatamente, per favore? Posso farti una domanda? Tu stavi facendo il video in verticale. Tu hai la televisione in piedi a casa? Sì, hai la televisione in piedi, è il divano nel, nella parete. Eh? Sto parlando con lei, egocentrico. Aveva il cappello giallo, se l'è tolto e aveva i capelli platinati, sembrava che non si era tolto. Sembrava che si fosse tolto solo la visiera. Allora, prima avevo la maglietta e avevo sempre lo stesso microfono, adesso sono con la schiena scoperta e mi fai il sorriso col filo. Che fastidio! Fastidioso. Come si fa invece il sughero? Come, come si fa il sughero? Legno. Impasto, poi. Sale, un po' di sputo, legno, un naso è bomba, <ride> uvaggio, cannonau, grapes, cannonau, provenienza, cannonau, no, Sardegna, origin, Sardinia, terreno con scheletro abbondante, che cimiteri questo ricco di minerali, beh, almeno lui, temperatura di servizio 16-18 gradi imbottigliato all'origine da cantina sociale di Monserrato e socio per l'avrà fattere tradotto in Italia San fa 750 contiene solfiti non l'hai detto i solfiti prima non gli ingredienti potrebbe contenere tracce di impasto c'è scritto è un ingrediente che in Sardegna va tantissimo va mega forte allora ragazzi io so che voi siete pronti non è vero? Sì! <ride> Solo lui è pronto. La cosa meravigliosa è che mi hanno fatto trovare esattamente il frullatore che uso io in puntata. Eh? Fate un applauso all'organizzazione di questo E' È finto con una riproduzione in resina perché inizi No, non è vero, si è aperto. Oh lama, non c'erano le lame. Sono due lame. Il lama uomo e poi mettiamo il cannonau. <ride> per chi non l'avesse capita basta la giornazione. Mettiamo... Ambra, la mia ragazza... Vieni qui, per favore. Fatele un applauso. Nonna... Ascolta, i miei ministri... <ride> tu non hai mai mangiato... <ride> tu non hai mai mangiato la Seadas no però io questa è confezionata io te la farai bella mangiare quella bella piena di miele che danno eh e dov'è il miele che lei lavora vuole moscia amore ma te so benissimo che il moscio no io, lei mi appartiene lei mi appartiene. Digelo per favore. È eh, magno, no! È grassa, ha detto. Bene. Cosa è rimasto? Cosa mi è rimasto sulle mani? Sembra che ho preso a schiaffo in macchinbuco. Cos'è? Come? Forse è maiale crudo, perché c'è il maiale, vedi cosa hai dimenticato? Che stai facendo? Che hai fatto? Hai fatto cadere le briciole? Ci siamo ragazzi? Così, ce la metto proprio così. La spegni per favore sta maniera. Avvia, dico, comincia a sta' fuori tu. Adesso io vi prendo tutti e due dal cartoccio e vi lascio tipo basket. Eh? Ci siamo. È il momento Prima lo si avvia, lo si fa andare un po' piano. Poi si accelera la potenza. Vedete? Vedete i colori? Io la prima volta che sono venuto in Sardegna mi hanno parlato del Cannonao, ero molto felice perché pensavo fosse una, una cosa che facesse ridere, una sigaretta magica, invece poi era un vino. Basta, basta. Ce l'avete fatta? Avete trovato un applauso al comparto tecnico che ha la mia musica? Si è macchiato il frullatore, aspetta. Ciao, Ambra. Sarà un piacere vederti uscire. Ma perché non... Ecco perché te ne vai, eh? Ehi, stai calmo. Vivi, Ambra lo deve bere? All'odore ricorda alla morte. assaggia, Dai. Non dal beccuccio che te lo faccio addosso. No, perché poi devo leccartelo io che fa schifo. Non è buonissimo. Bevi. Bevi. sa di vino è un frullato di vino questo. grazie amore mio ma sto pensando a una cosa io ormai permeo di frullanza mi esce da ogni io sudo frullanza ormai mi esce da ogni polo siete voi che non ce l'avete e quindi ho bisogno di 5 temerari che vogliono salire su questo palco ad affrontare la più grande sfida della loro vita no, voi, voi, voi, voi sicuramente voglio ah, mi serve lì eh, L'Oreal, vieni L'Oreal Barì, Vieni tu col di calciato, due Mi serve una donna anche, una donna Tu vieni! Uno, due, tre, quattro È già chiamati quattro, mi serve un'altra donna. Mi serve un'altra donna. Bulma! Vieni Bulma! Fate un applauso ai cinque temerari! Che stai facendo? I bicchieri! Per fare che? I frullati si bevono dal bicchiere? No! No, il frullato si beve dal frullatore. Bravo! ma sali di bordo allora venite qui ci siamo ok fantastico ciao caro. come ti chiami Riccardo di dove sei? Monserrato Monserrato quanti anni hai? 28 ah complimenti sono no che eh, oh. <ride> sei vecchio da 28 io che devo dire no vabbè cosa fai nella vita? studio cosa? cucina studi la cucina quanti fornelli ha una cucina? <ride> Quante manopole? Sei pronto a ricevere la frullanza? Certo. Tieni. Appeverati. Non bere dal beccuccio che te la versi addosso. Inziano le mani di grasso. Vai! Okay. Buono. <ride> di cosa sa? Vino. Come ti senti? Normale. Normale. Non sono morto. C'è su niente, vuol dire che lui non aveva il dono. Tra l'altro ha usato un fin troppo di vino, io credo di dovergli dare un'altra sgrullata, no? Non lo pensi anche tu, Pulma? Il Planter Wow! Chi vuole leccarmi la mano? Ok, è un gran violo fatto per pulirsi. Come ti chiami? Francesca Quanti anni hai? 25 Di dove sei? Di quarto Di quarto E eh, cosa fai nella vita? Sono sarta Sei sarta? Sei sarta? Non sì, so sei, sarta? Sarta. Sì, sei sarta. sarta Sei di quarto Sarta Ah sarta, con la T Ah, cuci Ah Non so sa, grazie Tieni a bevere, ti ricevi la frullanza e rendi fluenti con il capello No, bevi però, dai Bevi Di cosa sa? Di cannonau ed è delizioso. Uh, mi piace l'alcol. <ride> Andiamo avanti. Come ti chiami? Barbara. Quanti anni hai? Barbara? 23. 23. Mm, cosa fai nella vita? Lavoro. Cosa? Cameriera. Allora raga, cominciamo una cosa a scrivere. Cosa fai studio? Cosa? Cosa fai lavoro? Sì, e che lavoro fai? Perché mi dovete fare due domande. Cosa fai nella vita? Studio cuci le cucine. Che fai nella vita a cameriera? Subito. Si perde tempo. E di dove sei? Di Sassari. Ah! Oh. no? È morto qualcuno appena le ah! dico. Ogni volta che a Cagliari dici Sassari non so muore. <ride> a beverati! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Lo so, lo so che divino l'ho preparato io. È un po' di sé. È un po' di sé. <ride> Sta morendo perché ha detto Sassari può uh, funzionare su se stessi, ma non si sa mai, è come il pirata popò, non puoi saperlo. Ciao Biondo, come ti chiami? David. David, quanti anni hai? 19. Da dove vieni? Un paesino qua vicino. Eh, un po' si chiama? Gipa. Gipa? <ride> Dimmelo. Cosa fai nella vita? Vizio classico, quinto anno. Bravo, fantastico, vedi, pa pa pa pa pum, pum, pum. meraviglioso. Perché vuoi la frullanza? Voglio il potere. Voglio il potere. <ride> Sei ben conscio, vero? Allora tieni a bederti. Rendimi fiero di te Che so se vi è Giù, giù, giù Tutisci bene? Di cosa sa? Sento l'odore del contadino che ha tolto questo quest'uva Non metto assolutamente in dubbio che tu senta l'odore del contadino Burma come ti chiami? Martina. Mi se rispondevi di Bullman. Spaccavo il fratello in faccia. Quanti anni hai, Martina? 23. E cosa fai nella vita? Studio matematica. Studi Come cazzo studi? Allora, oggi studiamo il per. Oh, allora la X è un per. Wow. Allora, uh, Martina, hai studiato? Sì, allora dimmi i numeri. Allora c'è cioè, l'uno e il due. Cosa studi? Matematica. Allora, eh, c'è analisi, geometria... Cioè, perché devi essere in salute per studiare matematica. E sì. poi fanno fare le analisi a tutti. Sì, sì, esatto. Ah, ah è bello. E senti un po', di dove, da dove vieni? Da quarto. Che è una frazione. Esatto. Perché tu sei studi di matematica, quindi vieni dalle frazioni. <ride> Scusate, era una piccola parentesi. Allora, vi <ride> piaciuta questa espressione? Sono arrivati un'ora e mezza a dire minchiate sul singolo argomento. Cosa speri di ottenere? Perché eri così eh, mm, eh, eccitata all'idea di salire sul palco a bere questo? Perché volevo assolutamente assaggiare il frullato. Allora to, ti donna che dà i numeri. Vai. <ride> Di cosa sa? Mm, divino. Di <ride> sì, sì. uh, vino. Di vino. vino Mi hanno tutti risposto che sa di vino. Innanzitutto fate un applauso mastodontico a questi cinque assaggiatori della frullanza. Però io ogni volta che faccio bere il frullato a cinque persone poi chiedo a queste cinque persone chi di voi, di voi cinque, ha il coraggio di berlo alla goccia? No, alla goccia a metà, Che! Eh, lo bevi alla goccia? A tutto? No, io alla goccia a metà Vai che? Quindi, chi di voi? E eh, niente, ragazzi, combattimento mortale. Chi sopravvive lo, lo beve. Francesca! Bevi tu! Perché, Francesca, vogliono. Perché tu sei alcolica. Allora, se lo bevi tutto. Che premio ti do? Ho finito tutto. Sono uno solo e Paolo mi spara se do via questo grembiule Paolo mi ammazza. Cazzo! Se... Allora, facciamo così. Se chi lo finisce alla goccia avrà un biglietto omaggio per venire a vedere il film di Cotto e Frullato al cinema quando verremo in Sardegna. Oh. Oh. Va bene? Se non ce la fai, se non ce la fai non puoi entrare al cinema, neanche se paghi, anzi se paghi ti picchietta, perché è tentativo di corruzione. Vieni avanti per favore, Fatele l'applauso, fai, no, no, no, eh? È super pieno di grumi. Allora io solo perché sei tu. Tocca fare il blend and shake un'altra volta. Guarda, blend è la prima volta Hai un solo altro tentativo, poi non accetto più richieste. Vai, alla goccia! Bevilo, bevilo, bevilo, bevilo, bevilo, bevilo, tutto! Seprimata. non ce la fa perde la sfida lo fa Bulma guarda come solo le donne si dispongono e si propongono per ingoiare tutto vieni avanti vai oh. se andate in una puntina partite male perché va bevuto alla goccia più ne butti giù meglio è niente hai perso quante? certo che puoi provare eh? eh? no tu resti qui finché non lo dico io vieni avanti come ti chiami mi ricordi? Barbara Barbara, Barbara. non dire da dove vieni se muore qualcuno questa è la strategia. Bocca larga. Divino, è divino, è divino, è divino. Wow, è buonissimo, è divino. E poi guarda Ti sta mandando di traverso, sei poco allenata. Allora, torna. Ragazzi, io chiedo anche ai due maschi, se vogliono provarci. Eh? Va bene, grazie allora, fate l'applauso. Passate fuori da dove preferite. Vieni. Sì. Hai insistito tanto per salire a berlo, adesso vieni qui e io ti giuro che lo berrai, volente o volente. Ah, ciao, bello. Come ti chiami? Federico. Da dove vieni? Quarto. Ok, cosa quanti anni hai? Quanti anni hai? Non lo ricordo. 21. 21. Se li porta, ti bello. E, e cosa fai nella vita? Insegno in una palestra di crossfit. Insegni in una palestra di crossfit. Fai dello smalto? <ride> Vai, tu so che puoi farcela! Vai, Fede! <ride> guarda, guarda, alla goccia vuol dire che non devi staccarti. <ride> Il tuo pubblico te gonaccia! la Cerata! Si aggiudica a pieni voti il diritto di avere un tovagliolo innanzitutto. <ride> e poi, fermi Uh. Sta masticando sì Il frullato è quella cosa che è un po' tutto, lo bevi, lo, be lo mastichi, lo... è un po' tutto, capito? È un po' tutto Grande Federico, adesso tu scrivi alla pagina di Cotto il Frullato, dando la tua mail Dai, dai, la roba in fronte perché ha fatto così, <ride> c'è il cerchio di, di, di, di, di schifo. Scrivi alla pagina Facebook di Giotto fermato dicendo quello che ti ho detto io, tanto poi la leggo io, mi ha detto Maurizio e dico, ah sì, bravo Maurizio, facendo finta di non essere mio, tanto non lo sai perché sono dalla parte di un computer e nessuno mi vede, quindi faccio come tutte le persone di merda che possono scrivere quello che vogliono dietro al computer. <ride> e tu mi scrivi, sono quell'A, mi dai la tua mail e tu potrai entrare gratis alla proiezione del film in... Sardegna che ci sarà a breve, annunceremo le date settimana prossima. Dopo ci facciamo una foto. Adesso I can't. Yes, but uh, after we can. Ok, thank you very much. Yes we can. Io il tedesco popolo sono, mamma mia. Grazie. Grande Federico, fatevi l'applauso. Grande Federico! Beh mi spiace per i eh, ragazzi del comparto tecnico che volevano assolutamente assaggiarlo, ma se volete potete leccarvi il tappo. <riso> come si fa con la, con la pellicola dello yogurt, no? <sized> Dai ragazzi, la yogurt si leva <smusrass> e <Hernani> E poi si butta. Stai motosegando la testa di quel bambino, allora lascialo la stare. Non potete superare quella catena altrimenti verrete uccisi! <riso> Scherzo, vi uccido io. Allora, Com'è? Mm, mm. Volevano un po' di pane. Ma io ora faccio una domanda, sono arrivate le, le, le, i premi? La lista dei, dei premianti? E allora ragazzi, datemi una mano a Barack Obama e Burattini. E fra poco, fra molto poco, il tempo della mia svestizione, e del degrassamento delle mani che sono piene di zucchero in una maniera devastante sono talmente piene di zucchero che stanno cantando Zucchero cantante no? mi sì. la novella per spiegarvi il tavolo? io non lo voglio, mettetevi dietro coi premi allora ragazzi voglio chiamare la giuria della gara cosplay dove siete? giurati! Ambra, Daisy, Valentino Riesumate Luigi Grazie. Perché a momenti ci sarà Ricky, Premi e Codion Vedo una macchina da cucire e una Playstation 4 no. Arrivare sul palco Bianca! Stoverebbe con i miei mobili Voglio tutti i giurati sul palco Dove sono? Dove sono? Grazie Qui ci penso io a me. Giuria! Dove sono? Dov'è la giuria? Oh! Ti hanno riesumato a te. È vivo. Pensate, pensavamo di essercene liberati per sempre. Invece Luigi è ancora vivo. Fatelo l'applauso, si è andato a cambiare.